Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti di frolla con gocce di cioccolato e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli Ingredienti sono farina 00, uova, zucchero semolato, burro, lievito per dolci, sale, vanillina, scorza di limone, scorza d'arancia, gocce di cioccolato fondente e mandorle tagliate grossolanamente. Andiamo via alla ricetta!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 e che avevamo messo momentaneamente da parte le gocce di cioccolato le versiamo all'interno del boccale e facciamo amalgamare per 30 secondi antiorario velocità 3 Composto e pronto e ben amalgamato, trasferiamolo sulla pellicola trasparente. Con la frolla abbiamo formato un salamino che lo abbiamo avvolto nella pellicola trasparente. Adesso lo posizioneremo in frigo per 30 minuti circa. Trascorsa mezz'ora la frolla si è ben compattata, andiamo a rimuovere la pellicola trasparente. Adesso con l'aiuto di un coltello taglieremo i biscotti e li posizioniamo su una teglia rivestita da carta da forno. Una volta completati i biscotti li inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa i biscotti sono cotti appena usciti dal forno saranno, risulteranno leggermente morbidi prenderanno consistenza una volta raffreddati una volta raffreddati andremo a impiattare biscotti di frolla con gocce di cioccolato e mandorle